Bentornati ragazzi alle mie lezioni online Io sono Sardi, come qualcuno di voi ormai avrà capito e allora sto andando a richiesta nel senso fortunatamente iniziano ad arrivare eh, da parte di voi bassisti voi che mi seguite e voi che mi state facendo anche un sacco di complimenti, richieste di lezioni mirate. Eh, una è appunto, eh, richieste di, di approfondimento che ho ricevuto riguardano l'improvvisazione, che tra l'altro è un argomento che eh, non ho ancora affrontato molto spesso, infatti ci ho dedicato giusto qualche lezione trovate nelle varie playlist, però effettivamente eh, non sono tante queste lezioni e il discorso è molto molto molto molto ampio. Quindi eh, direi di fare una sezione anche apposta dedicata all'improvvisazione e partire eh, dalle cose semplici, ovvero eh, rifare il percorso più o meno che fece quando inizia a studiare l'improvvisazione quindi eh, oggi vi propongo una, diciamo una successione di accordi in stile swing per cominciare eh, molto semplice ehm, e vorrei che suonaste eh, solo come o fatto come avete visto all'inizio del video, come vedete, alla fine, eh, esclusivamente suonando le note degli accordi. Allora, la successione è una progressione armonica molto comune, e molto usata nel jazz, ci sono eh, sia un 2-5-1 maggiore che un 2-5-1 minore, per questo vi rimando sempre, e purtroppo ho spiegato tutto lì, ripetermi, diventa quasi un'auto distruzione, di ai eh, miei corsi di walking, ai miei corsi di armonia, eccetera. Allora, 2-5-1 maggiore, in questo caso di Si bemolle, quindi si parte dal 2 che è Do minore, settima. Primo accordo. Quinto quindi fa fa settima fa do fa la, scusate, Do. quindi si bemolle, re, fa, la poi c'è un quarto quindi di si bemolle a mi bemolle ci ho messo l'undicesima diesis perché mi piaceva comunque secondo me ci sta bene sul quarto grado quindi abbiamo mi bemolle, sol, si bemolle, re Si bemolle in realtà. E poi abbiamo il 2 2:51 minore, quindi in uh, Sol, che è la relativa minore di Si bemolle, quindi il 2 sarà un La, però sul minore sappiamo che è un semi diminuito settima, quindi tonica, terza minore, quinta diminuita, settima minore, in caso di La sarà La, Do. Mi bemolle, Sol eh, Re, Settima, bemolle nona, attenzione, quindi Re, Fa diesis, La, Do, e Mi bemolle. Un solo di tempo particolare, ma su due circune minore si trova molto spesso, quindi è bene abituarsi. E Sol minore settima, una battuta che un poi diventa maggiore, sempre settima minore, ma maggiore. Quindi abbiamo Sol si bemolle, Re fa sulla prima battuta, Sol si naturale, Re fa sulla seconda battuta, che mi rimanda a Do minore per ricominciare il giro. Sarebbe un po' l'inizio di Autumn Leaves, volendo. Mm -hmm se non sbaglio, la tonalità proprio di originale è questa. Comunque, ehm, out leaves o non out leaves, eh, la successione è questa. E il primo esercizio, visto che oggi andremo a, a, a iniziare con l'improvvisazione usando solo le note dell'accordo, quindi anch'io starò attento quando suono a non toccare note esterne, quindi note della scala o note auto cromatismi eh, l'esercizio fondamentale è quello come ho fatto qualche lezione fa se andate a rivedere eh, perché come ricordo il titolo imparare gli arpeggi eh, su tutta la tastiera andate a dare un occhio e vi propongo di prendere la base che potete ovviamente scaricare al link qui sotto e iniziare con, con gli esercizi, appunto, eh, ad esempio tonica, terza, quinta, settima, poi invertire, fare ad esempio tutti quinta, terza, tonica, settima, oppure settima, quinta, tonica, terza e così via. Sbizzarritevi e esplorate tutta la tastiera, mi raccomando, tutta la tastiera. Dovete avere poi nel, nelle mani, nel, proprio dentro di voi, eh, per ogni arpeggio per ogni accordo eh, sapere ovunque dove sono le note quindi lo posso prendere questa porzione lo posso prendere in orizzontale lo posso prendere eh, su, su più ottave eccetera eccetera quindi vi faccio un esempio al volo su questa successione di accordi eh, non vado una tonica terza quinta settima inizio subito eh, variando l'ordine delle note così si fa un passo un po' più eh, veloce, se no mi ripeto sempre troppo. Vediamo un attimo. ragazzi, prendete la base e passateci un mese. <ride> allora, per quanto riguarda poi l'improvvisazione, da dove partire? Bella domanda. Allora, io ho eh, preso spunto anche per delle lezioni, vi rimando a lui, mi sembra corretto, mi sembra il didatta migliore al mondo, Scott Divine, Devine, eh, www.scottbears.com, scusate, che è un... diciamo... In, un ispiratore del, del, dei didatti del ventunesimo secolo, colui che è diventato, un, penso, l'insegnante online più famoso al mondo, in inglese, bravissimo, io ho avuto che eh, modo di fare lezione personalmente. Quindi, link al grande Scott, al quale devo molto perché tante cose che ho imparato eh, con lui e tanti spunti. Eh, ammetto che li ho presi proprio da lui quindi eh, dateci un occhio eh, c'è tanto tanto materiale tanti anni di lezioni eccetera eccetera tornando a noi da dove partire? allora ehm, io faccio sempre l'esempio di quando parliamo allora un'improvvisazione per me è un discorso è un uh, voler comunque trasmettere qualcosa a appunto a chi mi sta sentendo, e per fare questo ehm, ci vogliono, ora io non sono bravo a parlare, infatti come qualcuno mi ha commentato giustamente nei video, eh, mi ha fatto notare che eh, magari suono bene, magari fosse vero, e a parlare sono un po' più incastrato, in in diciamo, però ecco, eh, faccio sempre questo paragone che una assolo deve essere come un dialogo tra due persone e in un dialogo ci sono eh, le parole ma ci sono anche le pause. Cosa vuol dire questo? Che eh, ovviamente poi il genere fa la differenza, lo stile musicale e eh, il tipo di, di, di improvvisazione che vogliamo fare eh, contano più di ogni cosa. Però in linea di massima se io eh, cominciasse a parlare tutto velocemente così devo dire tutte queste cose tutte insieme dopo due secondi chi mi ascolta o mi dà un, una labbrata come si dice a Livorno un storcio di ollo oppure eh, prende e se ne va è lo stesso nella musica spesso io ho visto forse lo, lo sono stato anch'io volontariamente, eh, a soli in cui il musicista sembra voler far vedere per forza le sue abilità tecniche oppure eh, fare le scale a una velocità pazzesca però questo non è musica questo è un o sono esercizi o comunque un'esibizione un pirotecnica più che tecnica di cui io, eh, francamente con cui non vado molto d'accordo. Quindi io preferisco, eh, nelle improvvisazioni, non sono un, un grande improvvisatore, eh, però preferisco sempre cercare eh, la melodia o comunque fare qualcosa di sensato che abbia un senso, eh, o almeno che abbia un senso per me. Per fare questo, allora ragazzi, innanzitutto... Come ho detto prima, studiatevi le note dell'accordo. Per ora rimaniamo su quelle, alle scale pospensioni. Eh, mettere le pause, ovvero eh, faccio una frase, pausa, vi dico un'altra cosa, per esempio un'altra velocità, una, un altro volume perché mi sto arrabbiando, oppure molto piano perché c'è la mia moglie che dorme. In questo dovete... Non sono esempi banali, però lo dovete fare anche sul basso, ovvero dinamica, pause, eh, miste a frasi, quindi frasi, poi pause, poi eh, deve essere un andamento e poi anche cambiare proprio il carattere de, dell'improvvisazione dei fraseggi, quindi più morbido, più, eh, più anticipato, l'accenti, eccetera, eccetera. Ci vuole tanta pratica. Eh, però cercate di comprendere bene questo discorso è come se io ora tornando al discorso delle pause se suonasse tutto così per esempio è quasi impossibile suonare a tempo, comunque avete capito, suonare troppo, suonare senza un, un qualcosa di melodico, un, una, una frase con una, cantabile anche, ecco questo è il primo consiglio, quindi la successione di accordi ve l'ho detto, trovate tutto nel pdf come sempre con anche la trascrizione della mia onesta e piccola improvvisazione, da, dalla quale prendere spunto copiare anche però eh, cercate almeno ogni tanto di leggere lo spartito io ve le metto le tab perché lo so che se, se non lo faccio qualcuno mi viene a casa a brontolare e non voglio questo però cercate anche di, di, di leggere le note in base anche all'accordo quindi metto sempre le sigle sopra per far capire eh, cosa sta succedendo, in quale momento, su quale accordo. Ok, allora, per oggi mi fermo qui. Questa era la prima lezione di un capitolo e di una serie che ne, ne avrà altre. Eh, se, come sempre, come avete iniziato a fare fortunatamente, se ci sono richieste, se ci sono critiche, che io sono, sono timido, sono... <ride> eh, sono però una persona molto molto aperta alle critiche, anzi le ho sempre prese per migliorare. E quindi non me la prendo, fatemele, e oppure se avete anche altri argomenti che volete approfondire, come ho ricevuto anche oggi, a proposito, eh, ora vado, <ride> scrivetemi, commentate o anche personalmente eh, su social, eccetera. Quindi vi aspetto alla prossima lezione, vi ringrazio tantissimo ancora per gli ultimi eh, bei complimenti che ho ricevuto e ci vediamo poi al prossimo video.